Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con l'informazione con i temi del fisco e del lavoro. EF News, la striscia informativa delle 13.30. Oggi è il 2 dicembre, andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata su informazione fiscale e sui principali quotidiani nazionali. E partiamo subito dal Super bonus 2023, proroga in arrivo per la scadenza della CILAS che garantisce il 110%, si passa poi ai contratti di lavoro, tasso di occupazione record grazie a crescita dei dipendenti e calo della CIG e ancora invalidità civile, l'IMS avvia il ricalcolo automatico delle pensioni e l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale che riguarda il bonus sul pagamento dei contributi per le imprese con certificazione della parità di genere. L'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia a partire dalla pagina a cura del Corriere.it, partiamo subito dal Super Bonus 2023. Proroga in arrivo per la scadenza della CILAS che garantisce il 110%. L'interrogativo apre l'articolo di Rosi Delia. Dunque, proroga in arrivo per la scadenza della CILAS e l'accesso quindi al Super Bonus 110% fino alla fine del prossimo anno. Ulteriori novità sono in cantiere con degli emendamenti al DLIUT Quater. Il 25 novembre ha segnato la scadenza per dotarsi della CILAS, la comunicazione di inizio lavori asseverata, e accedere al superbonus in piena misura, al 110% anche per il 2023. Ma non è escluso che arrivi una proroga e che, con gli emendamenti al testo del DLIUT Quater, che ha rivisto le regole di accesso anticipando la legge di bilancio, si riaprono le porte della maxi agevolazione sugli interventi edilizi. Le anticipazioni sono arrivate dagli stessi rappresentanti dei partiti di maggioranza che hanno mostrato quindi un'apertura sulla possibilità di fare una parziale marcia indietro sulla chiusura netta e quasi improvvisa. Si parla della data del 31 dicembre o di 15 giorni dopo l'entrata in vigore della legge di conversione novità in cantiere anche per la cessione dei crediti i dettagli sono all'interno dell'articolo Cambiamo argomento, contratti di lavoro, tasso di occupazione record grazie a crescita dei dipendenti e calo della CIG, l'articolo di Francesco Rodorigo. Il tasso di occupazione in Italia ha raggiunto un nuovo record nel mese di ottobre 2022 salendo al 60,5%. Lo comunica l'Istat nella nota del primo dicembre, cresce l'occupazione dipendente stabile mentre cala il numero degli inattivi e delle persone in cassa integrazione. Per quanto riguarda i contratti di lavoro viene mostrata una crescita record del tasso di occupazione secondo la nota istat su occupazione e disoccupazione ad ottobre sono stati raggiunti i livelli più alti dal 1977 sale il numero dei lavoratori con un posto fisso rispetto ad ottobre 2021 sono 500.000 in più dovuto soprattutto alla stabilizzazione dei rapporti a termine scende inoltre il tasso di disoccupazione giovanile e più in generale il numero degli inattivi, cioè di chi non ha un lavoro e non lo cerca. L'occupazione è cresciuta in particolar modo per i lavoratori ultra cinquantenni. questo dato è dovuto in parte anche al rientro al lavoro dei soggetti in cassa integrazione. Proseguiamo con il tema dell'invalidità civile, l'Inps avvia il ricalcolo automatico delle pensioni, fa il punto ancora una volta Francesco Rodorigo, l'Inps nel messaggio 4315, nel 30 novembre 2022 comunica l'avvio del processo automatico di ricalcolo delle pensioni di invalidità civile, in particolare per l'indennità di frequenza. I cittadini non sono più tenuti ad attestare la frequenza scolastica presentando la domanda. L'Istituto ha avviato il ricalcolo delle indennità per l'anno scolastico 2021-2022. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il bonus sul pagamento dei contributi per le imprese con certificazione della parità di genere. L'articolo è di Rosi Delia. Alle imprese che ottengono una certificazione della parità di genere è riconosciuto un bonus sul pagamento dei contributi previdenziali fino a 50.000 euro. Si attendono le istruzioni per la domanda all'IMSS. I dettagli anche in questo caso sono all'interno dell'articolo e passiamo all'ultima parte della rassegna stampa, quella che è dedicata all'economia a partire dalla pagina curata dal Corriere.it che apre in tema di pensioni, opzione donna e cosa cambia ancora, via dal lavoro a 60 anni, a 58 se mamme e poi sempre in tema di previdenza quando andrai in pensione su come calcolare l'età e l'assegno con il pensionometro e i numeri del giorno più 60,5% la notizia di cui vi abbiamo messo al corrente occupazione record dal 1977 ma gli under 35 perdono posti di lavoro e poi 30 che riguarda le assicurazioni digitali integrate entro il 2030 un mercato da 30 miliardi di euro ci sono poi le novità sul super bonus e quelle legate alla protesta, allo sciopero di oggi, 2 dicembre, dei mezzi pubblici a rischio e su cosa sapere su aerei, treni, bus e metro. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola «Covid, per la consulta all'obbligo di vaccino è legittimo, cosa succede alle multe per Inovax?». Approfondisce appunto il tema dell'obbligo di vaccinazione anti-covid che non era né irragionevole né sproporzionato